2013 si parte, eh? si spacca i culi questa volta. Ci credo. Mi piacerebbe vivere, ma vorrei farlo davvero. Ritornare chi ero, o ricordarmelo almeno. Ora vedo un altro riflesso dentro allo specchio. Sono perso in una vita che ammetto, io stesso accetto, immerso in un corso di acqua acida, tossica se ancora ci penso verso una lacrima. Ma la prossima volta sarà diverso, perché ora ho la consapevolezza di non essere all'altezza, la mia anima si spezza. La mia mente si arresta, sono bianca neve dentro alla foresta Alice nella tana del coniglio Piglio un dolcetto che aumenti l'altezza Quando arriva a mezzanotte giro con le catene ai piedi Sempre in bilico tra oggi e ieri Costantemente con lo sguardo vuoto Rivolto al futuro ma in verità fisso sempre la stessa foto Se ancora ci penso verso una lacrima Sempre in bilico tra oggi e ieri